Allora, dobbiamo fare i nostri pranzi conviviali, quelli delle feste, quelli della, del sabato, la domenica, della festa e dobbiamo risolvere con poco, facendo primo e secondo questa potrebbe essere un'idea quella di un ragù di un ragù, ma con la carne intera, cioè dobbiamo fare questo sugo con questa carne intera Allora, che cosa ho scelto? Le costine di maiale, ma guarda che meraviglia, poi dopo ci abbiamo il muscolo, muscolo di manzo, qui insomma stiamo intorno ai 4-5 euro al chilo, questo è qua il muscolo di manzo, bello così quanto sta, ma perché il muscolo di manzo ho preso, perché? guardate vi faccio vedere una cosa perché? perché? è fantastico perché quando si sciolgono tutte quante queste fibrette qua dentro cioè dopo tanto tanto tempo, quindi all'incirca dopo 3-4 ore, buone buone questo si scioglie in bocca e non c'è paragone con nessun altro tipo di carne anche se voi mettete a fare quel filetto non è la stessa cosa, questo è, è al di sopra sedano carota e cipolla non fatte a pezzetti quasi interi ce li metto poi, un bel eh, pomodoro io ho scelto qui il, il polposissimo quindi a pezzettoni, pezzettini insomma, diciamo, non troppo grossi adesso andiamo subito olio, sempre quello buono alziamo un po' di temperatura per osolare, prima la carne e poi mettiamo il resto. Quindi taglio le costine in modo tale che io posso così lavorarle meglio. Che pentola ci vuole? Allora, una cosa che ci avevo messo fermati sulle pentole, quelle per le lunghe cotture, come devono essere? Acciaio. Tutte d'acciaio belle spesse. O e rame, quelle però dentro stagnate, qui stiamo parlando su cose che costano parecchio o solo potrebbe anche essere una cosa come questa qui che è fantastica, ghisa, bella pesante, ma quella di una volta Facciamo rosolare bene la carne Sentite il rumore? Questo è il rumore nostro, le costine Qua, per chi vuole, ci sta bene pure una bella salsiccia, eh? Fantastica qua, eh? Vedete, così Fate rosolare bene, adesso Vino rosso! Sta sfumando il vino. però a me piace, sinceramente, quando sono lunghe cotture, di salare, pepare le cose durante la cottura, non in fine cottura. Quindi, sale, pepe, mi piace moltissimo. E adesso vado col pomodoro. Allora, però, che succede? Il pomodoro è molto denso Allora, quindi che faccio? Metto anche un po' di acqua Ho pulito bene la, la pirofila, ecco qui ho aggiunto l'acqua poi andiamo con le verdure quindi vado con così a pezzettoni proprio che poi le posso recuperare così così la cipolla a metà così e adesso quattro ore a fuoco adesso, già sta, appena sobbolle abbassate e lo lasciate proprio basso, basso, basso e ci vediamo fra 4 ore quando ci faremo, quando ci avremo il primo e il secondo ciao ciao Allora, vi dico la verità, non sono passate 4 ore sono passate 4 ore di cottura e sono andato a dormire e il giorno dopo, dopo la palestra ci troviamo qua insieme quindi pensiamo che sia il sabato, la domenica venite qua, guardate qua guardate qua, allora, addirittura le costine, vi ricordate? pulite, quindi che facciamo? aspettate un attimo. che facciamo? io mi devo gli ossicini eccoli qua, questi, la carne, guardate qui, guardate qua la camera coma già c'è passata, eh, vedete, assaggiata assaggiato qualcosa allora, levo le ossa e ho buttato, nel frattempo, la pasta ho messo i tortiglioni guardate le ossa belle pulite, guardate se tutto quanto bello così spolpato e non potete capire il profumo che emana questo sugo buono, genuino con le verdurine, le verdurine ce le aveva asciutte quante e, e adesso scuro la pasta e la condiamo che bontà! quindi Prendo il sugo, lo metto qua dentro bella, abbondante, perché se sapete deve essere bella, sugosa, eh? Questa deve essere buona, sugosa come proprio si faceva una volta, bella così e addirittura, vedete, ci lascio quel pezzettone di carota così, guardate che robetta e addirittura vi direi anche una cosa se non volete mantecarla cosa che... cosa nuova, moderna, diciamo, moderna, de, che ha 30 anni potete pure già eh, buttare la pasta all'interno di una Inzalatiera così, guarda il vapore e condirla proprio là dentro, così proprio come si faceva una volta Guardate qua, guardate qua che roba Guardate che spettacolo, no, venite a guardate che roba, guardate che robetta wow, Guarda che spettacolo, guardate che spettacolo e mo, guardate qua, vuoi sentire il rumore? quello eh? giusto nostro? Mamma mia e aspettate e mo qua ci vuole un tocco un tocco pecorino o parmigiano Beh, io vi dico una cosa Io preferisco il pecorino qua, guardate qua Fuoco spento, induzione spenta, scusate Mi viene la... cioè, sto sbavando Sto sbavando sentendo il profumo del pecorino La carne, le verdure, il sugo, se è bello insaporito E ora senti che rumorino? Mamma mia Tiè, guarda qua Tiè, vai, così mi raccomando, eh! Induzione, fuochi spenti, eh! Serviamo, ti guarda, guarda il colore, ti piacere il colore? Guarda! Tieni. Da quant'è che me la mangiata la pasta, così? Da quant'è? Guarda che ragù! Ti Poi! Tieni. Due pezzettine di carne, così, tieni. Guardate che bello, e questo che cos'è? Questo è tutto! Ti yeah. amo! Yeah. Quanta fame ci avete Aspettate prima la forchetta! Ah, mi sento male! Questa. c'ho le mancanze! Mmm, mmm, lavora! Allora un chilo di, un chilo di muscolo due, tre latte di pomodoro la pasta abbiamo speso nemmeno 12 euro e possiamo far mangiare il primo e il secondo a quattro persone vi voglio bene, un bacione grande e buon appetito! Da le dove ti rifà? Buona, da morire, da morire